Allora, con Space vogliamo vedere se riusciamo a fare una mostra di quadri, un piccolissimo esperimento per vedere, abbiamo raccolto 2, 4, 6, 7 quadri, sette immagini in formato JPEG, in realtà le trovate su internet e alcune ho dovuto trasformarle con Paint.net e poi andiamo adesso effettivamente a vedere cosa succede sul um, sul nostro um, cospaces quindi andiamo sicuramente in cospaces spaces io entriamo con un'utenza in questo caso gratuita quindi senza problemi di nessun tipo di eh, pagamento quindi entro uh, con il, il mio account gratuito Ok, sono entrato, eh, vedete che ho varie possibilità e posso andare dentro a cospaces e dentro cospaces posso, ehm, se mi dà ok, sono dentro cospaces posso creare un uh, cospaces, posso scegliere un, un environment e per l'environment per fare una mostra, Posso, mh, potrei usare large gallery ma usiamo tranquillamente una empty scene vedete che la differenza fra il free e il pro è anche la possibilità di usare degli ambienti già preformati ma non è mh, nulla di grave facciamo empty scene ci crea uno spazio vuoto in questo spazio vuoto possiamo specificare un environment negli environment possiamo specificare ad esempio la il villaggio e in questo villaggio vogliamo ambientare eh, le foto che abbiamo raccolto per farlo andiamo in upload, sicuramente andiamo in images e facciamo upload e qui facendo upload andiamo sui documenti che abbiamo fatto e poi su questi documenti andiamo sul sull'obro e vediamo se possiamo uh, caricarle tutti eh, insieme la risposta pare sì quindi carichiamo tutti, eh, tutte le immagini che vogliamo mettere e poi nella teoria ecco se avessimo avuto la galleria potremmo già appoggiarle se no possiamo prendere il disegno e metterlo dove vogliamo quindi 1 2 3 4, vedete che sto soltanto trascinando l'immagine che ho, 5, eh, 6 e 7, la gioconda, la mettiamo in fondo e poi, visto che sono un po' piccole, le ingrandiamo. Quindi, andiamo sicuramente, clicchiamo sull'immagine, e con questo praticamente possiamo amplificarla, e con questo possiamo. Amplificarla quindi le facciamo un pochino più grosse sicuramente adesso le facciamo grosse e poi le spostiamo eh. magari facciamo tutte più o meno della stessa altezza quindi questa vedete che um... Eh, basta cliccare lì e abbiamo più o meno l'altezza che possiamo farla scalata a piacimento eh, quindi facciamo tutte più o meno alte, uguali se riusciamo vedete che l'operazione è relativamente semplice e quindi questa se vogliamo la spostiamo mettiamola un po' in posizione diciamo, un po' più comoda spostiamo le, eh, le varie cose che abbiamo preso e rimaneva la seconda questa, la anche lei, la mettiamo un po' dietro e creiamo una specie di mini labirinto. Come vedete abbiamo piegato pochissimo, pochissimo per farlo. A questo punto facciamo semplicemente un play, possiamo vedere cosa ci abbiamo dentro abbiamo la camera che è questa quindi noi quando entriamo ci troviamo di fronte a questo quadro se vogliamo essere un pochino più lontano spostiamo la telecamera e ci mettiamo in una posizione un pochino più neutra e poi facciamo play facendo play vedete che siamo dentro questo villaggio quindi siamo già nell'esposizione e possiamo muoversi col W o con le freccine sì. Freccine, e possiamo quindi esplorare la nostra, la nostra mostra quindi mi ho fatto la mostra ecco, se vogliamo che eh, a fianco di queste immagini ci sia anche una cosa descrittiva ad esempio arriviamo la gioconda e vogliamo che sia la gioconda possiamo metterci dove che abbiamo nascosto la gioconda? eccola qua l'abbiamo nascosta quindi la gioconda terminiamo usciamo dal play clicchiamo sulla gioconda Andiamo qua, la gioconda è il portrait del Madonna, è quello che è. E facciamo il speech, quindi possiamo mettere che questo qui è la gioconda Leonardo. Quindi avendo fatto questo mestiere qua, praticamente c'è la dicitura, la gioconda Leonardo. Questo qui Andrea Magnani, vediamo un po', gli facciamo la stessa cosa gli facciamo lo speech, Andrea, Andrea Mantegnani o come si chiama? Andrea Mantegnani e praticamente anche il quadro ci parla quindi quando noi entriamo nel gioco praticamente vediamo che c'è scritto cioè il quadro parla, dice questo è un Andrea Mantegnani questo è un modo proprio rapidissimo per fare una mostra, questa mostra può essere esplorata anche con Oculus o con Go e come vedete, eh, eh, con in praticamente un minuto io riesco a fare ciò che in altri mondi virtuali, è magari anche relativamente facile, ma qui è proprio istantaneo. Quindi, per eh, se poi volete effettivamente, poi condividere questo. Eh, questo oggetto che avete fatto space no, questo qui con quindi questo qui lo rinominiate e eh, mostra leonardo. ecco un um, piccolo errore dunque quando siete in editing in realtà fra le varie opzioni che avete c'è anche l'opzione di fare sharing share qua sopra quando fate share eh, adesso vi dice che è privato nel senso che non è ancora pubblico fate share a questo punto potete eh, descrivere come viene, viene condiviso quindi ehm, soltanto se siete pro potete farlo vedere la galleria altrimenti va benissimo un unlisted allora quando è unlisted eh, potete fare share unlisted quello che succede è che lui vi fa vedere questa è la mostra con più o meno una foto, molto carina avete a disposizione al massimo mille visualizzazioni con la versione è gratuita e potete fare play e potete condividere il link, quindi se noi prendiamo il link share, e vedete che c'è un link, quindi potete prendere sia il QR code da stampare, oppure il codice RMYSVC, oppure semplicemente il link, questo, che copiate, e a questo punto potete andare dentro, per esempio, un utente eh, di questo tipo, neutro, quindi anche senza essere loggato, dentro um, Cospaces si può entrare in questa mostra entrando in questa mostra con questo share quindi alla fine era più semplice quello che pensavamo facciamo play e siamo già direttamente come vedete siamo, siamo in incognito e possiamo navigare all'interno della mostra l'unico vincolo è che eh, non eh, possiamo eh, avere più di mille visualizzazioni ma per i, eh, con la versione free ma eh, per i fini che eh, diciamo stiamo facendo noi in questo corso mille visualizzazioni sono comunque un'enormità quindi sono più che sufficienti per il tipo di pubblico che abbiamo e per le, i fini educativi insomma, che abbiamo ora direi che più o meno tutto quindi vi ho spiegato brevemente come creare un ambiente in Cospaces con la versione gratuita, quindi senza spendere niente come infilarci dentro una mostra di quadri in un ambiente tutto sommato eh, carino, caruccio, e come poterlo condividere con un editorio pubblico, sempre con alcune piccole limitazioni. Quindi questo è tutto e eh, ci sentiamo per la prossima volta.